Buondì, buonasera buonanotte. Benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Faremo vedere un'altra puntata di, di una delle giornate più lunghe della storia. Perché dovremo, abbiamo già salvato un Even. abbiamo già trovato la fonte degli invasori, abbiamo due altri event da salvare e nel frattempo abbiamo un altro, un altro posto degli antichi da andare a sviscerare. Un sacco di roba. Nel frattempo stiamo facendo la ricerca per la Masked Manticore, che sarà la nostra risposta contro il dannato behemoth. Ciao, ce le bande, sigla e si incomincia. Eccoci qua Questo è uno Questo è l'altro Salvare Dovremo correre Se vogliamo salvarli entrambi Tu intanto stai Raccogliendo un po' di ricalco Che non ci servirà E tu puoi fare già la missione qua Quella degli antichi Questo è tornando a rispondere a ah la minaccia aspettiamo quel e eh, già e come faccio allora è arrivato il momento di fare un altro sito degli antichi in modo tale che poi andremo a prendere delle risorse a prendere delle nuove risorse per andare dal Chaos Syndicate, prendere altre armi e poi... E poi salviamo l'Aven. Vai! Credo che non avremo molto da editare qua Abbiamo il nostro simpatico team Già Non abbiamo un sacco di... Non abbiamo niente di material da parte Unica eh? un po' di mutagen Ma preferirei lasciarlo da parte per i, O tra l'altro potrei darti questo 100 virus 15 No nah. Potrei anche non dartela Non so cosa sia successo. Non abbiamo niente di materiale tra l'altro, quindi... Speriamo di cavarcela. Altro in questo caso non abbiamo neanche bisogno dell'arma paralizzante. Non possiamo fabbricarci questo simpatico schioppo. Altra roba del Chaos Syndicate non ce l'abbiamo, eh? Mi sta piacendo troppo quella roba. Là. Pistola, abbiamo forse la pistola. La giocattolosa pistola di Phoenix. Qua serve la tormentor, ma non l'ho dietro. Anche tu potresti usare una pistola, ma hai già lancia granate, mitragliatrice e... Uccidere. Fucilazzo, quindi potresti essere già attrezzato. E anche tu potresti essere già attrezzato. Quindi niente, via, basta. Si parte. Ah, eh, non era la testa che dava Perception notturna. 14, 7, 5, 10. 15, 14, 5, 10. Ora abbiamo una Chioris di più 26. Bravo tappeto. è questo che non ho ancora capito cosa serve. però che resti più 5 che resti più 3 quindi no che zampone più 0 più 3 ehm, fai niente va bene così dai basta torniamo e andiamo guarda quanta roba che ho qua bending the serpentron layer Basta, andiamo a fare il mazzo un po' di antichi, anche perché questa risorsa ci servirà per creare il Rebuke, Rebuke che daremo ai nostri Evi, per renderli dei, dei, dei simpati, delle simpatiche macchine da guerra, praticamente del, delle artiglierie con munizioni infinite e munizioni che fanno male. Abbiamo visione già sul ciclope. Eh? Prima cosa da fare, abbastare il volume. Seconda cosa da fare, in stealth friendly. Terza cosa da fare, no salvataggio. Bene. Dovremmo levarci di torno qua perché non è una bella posizione. Ma possiamo andare anche dentro la piscina? Fico. Ma non so quanto sia raccomandabile. Nulla di interessante Bella sta base Allora Tu sei di qua Quindi per andare a ammazzare il ciclope Dobbiamo fare tutta quella strada di qua nel frattempo dobbiamo evitare di essere sgamati dai... Tra l'altro non è che stai benissimo. E quello sempre un po' più lento. Tappeto. ci coi piedi di piombo come al solito perché dovremmo trovare gli opliti e non dividiamo la squadra È il Moving out, yes. Ora mm. dovrebbe essere ancora lontano. veglio Mmm um. abbiamo svegliato un altro Non riesco a capire, facciamo gara chi ha tra chi ha la, uh, la cosa robotica e chi ha la testa mutata, vediamo chi se la cava meglio. Diego, avvicinati un po' Toby pure tu avvicinati sperano che non si svegli qualcuno di più grosso se no è la fine Okramoth eh, tu hai vista su di quello e non è una bella cosa vetti qua c'è nessuno che può mettersi in overwatch c'è chi non l'ha già fatto e eh... no tu non puoi farlo uuuu uh. l'ha mancato con i piedi di piombo eh. I'm ready. tu hai mm. no non è stata una grandiosa mossa <ride> non è stata una grandiosa mossa questa Quindi ci conviene girare dall'altra parte e con il fucilazzo dei caos tentare o però un sloth magari. Non riuscire a essere ammazzare? No? No, davvero? Questo potrebbe essere un grosso problema se non lo riesci a ammazzare neanche con questo. Sì che lo riesci a ammazzare. Ora però ti detesto Mi detesto perché Aspetta, un attimo Charlie really. We game arrivi arriva da nessuna parte. Però eh? qua. Va. Preparing to fire. Mmm, proviamoci. Dici di acido ai <ride> un punto vita. Un punto vita. Questo è disabilitato con 15 di acido, in teoria dovrebbe morire al prossimo turno, eh? Quanto mi piace quel cucilazzo del Chaos Syndicate. Probabilmente con il livello basso di difficoltà, e eh, mi dà anche impossibilità che dia malfunzionamento. Mm. Tu non sei morto? Ma fa danno alla body part, basta. Meno due well point, benissimo. Ci saranno altri upliti da queste parti? Quasi sicuramente Dobbiamo andare a esplorare Qualcuno si è attivato Ma non ho capito dove Non è un buon segno Tu l'hai vista su Ah questo qua diamine però non abbiamo visuale su nessuno Ora però Kramot qua va a finire male. Eh? Ma lei non puoi tornare indietro un pochettino. Cardi qua. Fatti vedere. Oddio Mi sono di qua Beh, almeno le verso le abbiamo viste Ma sono troppo lontani Ok, ovviamente Okromot non è nella posizione migliore per... Devo stare attento a non avvicinarmi troppo. Guardiano stia lì, bello bello. Per mettermi qua di sopra, ma non è. Una... Um... Un altro. Abbiamo già finito il... Se troppo, eh? I know how to do this. Non si può chiedere troppo qua. toby Non ci arriverà mai. di qua sperano che non ci sia nessuno là in mezzo perché queste missioni finiscono capita sempre di fare queste missioni di notte qua non posso coprire molto oh, guarda questa è una buona posizione No, questa non è una bella posizione per niente Diokromot è ancora in pericolo Allora facciamo che andiamo qua Non risponde il fuoco Questo sarà da far fuori il prima possibile Bene Uh Mancato non so come Doveva sparargli l'altro eh? Cosa è successo Toby? Ha mancato uno Ha beccato Toby Non ci credo uh, Non credo ci siano molte alternative A fare questo Vi potresti anche pensare di evacuare Ti ha staccato un braccio oh, Ma che sfiga eh, eh. Adesso come adesso non puoi fare molto Qua in basso Bassati e via Mmm, possiamo provarci. Che sfiga Toby. Intanto prendi l'altro schiocco. Poi. Fai dash fin qua. Proviamo a fare on sloth. Allora, rapid clearance. Vai Molto bene Molto molto bene Quello che questo adesso non si può più Cioè dovrà andare dietro Proviamo mm. a muoverci di qua Possiamo provare a ammazzarlo Siamo ancora riusciti, eh? 20. 10 punti vita ragazzi, 10 punti vita. Ma proprio diamo via quel point come se non ci fosse un domani. un altro colpo e quell'affare dovrebbe venire giù prego colpisci lo scudo no quello no per ora tira giù lo scudo tira giù lui L'hai mancato? L'hai mancato? L'hai mancato? L'hai mancato completamente lo scudo? Sei un pollo. Citizen... Siamo dei campioni nel mancare la mira noi, eh. Questo non me lo dovevi fare però. No, niente, non ce la possiamo fare. Eh? Vediamo chi morirà a causa di questa cazzata. Pokramot. Dove risponde il fuoco? Meno male che è quello che ha due medikit. Ti direi proprio Per Ormai senza un braccio non riesce più a fare nulla. Tappeto, direi che puoi fare recover. Recuperiamo un po' di will point. Tutti insieme. Possiamo prenderla con calma. 21 punti. Eh no, eh no, eh no, eh no! <ride> Mi servirebbe qualcuno di più stealth. avviciniamoci pian pianino ma molto pian pianino perché non sappiamo se ci sono degli altri amicicci da queste parti Wacromot. Wow, non ci arriviamo manco per il manco per la cappa uh, Abbiamo già recuperato tutto il recuperabile. Va bene. Va bene. Ehi, lui si è svegliato E non è una buona cosa Soprattutto con i miei cecchini in... Bella vista cosa che dobbiamo fare è sicuramente fargli saltare il protein Mutant Beam. Beh intanto tu puoi fare il Zill Frenzy di saltare la testa il prima possibile almeno ha usato la non violenza cosa gli ha colpito no gli ha colpito il torso eh no, che non mi devi colpire il torso, mannaggia te. Tappeto, cosa mi combini? Uh. No, vale solo sull'oplita. Quindi non è una bella cosa. Eh no! Eh no, ragazzi, no! Mi continuate a prendere il torso, ma... Se gli ha svegliato. L Importante è che gli stacchi la testa, bravo, primo colpo è andato a segno, bravo, bravo Don Diego. Colpo è andato a segno. Molto bene. Sulla testa? Sì. Bene. Tappeto. Mi raccomando. È tutto nelle tue mani tappeto. Molto molto bene. Il ciclope adesso è sceso a più miti consigli. time to lose. Malena, vai di qua. E niente, citizen, mettiti qua più vicino e aspettiamo che il ciclope si Decido cosa fare. Adesso sono svegliati anche gli opliti che c'erano qua. Va bene. Per almeno un paio. Uh, questo corre. un paio di colpi ben assostati e questo deve, deve evitare di correre ancora così veloce perché questo fa male Just give the word. Mm, in realtà a me sarebbe che voi facci facciate fuori il glioplitico fuori o sopra pushing mm, on. Non il massimo, ma meglio che niente. Malena puoi provare a finire il lavoro tu, eh? Ricordami non chiedermi metterlo più, Malena Ok Devo staccargli anche la seconda gamba Penso che lui non, è, non abbia un potere speciale per questo. Ability Stomp. Ability Stomp! Quindi se faccio Neural Disruption questo non lo fa più. Mamma mia! l'ultimo che è rimasto a far danni e eh, questo è andato vai a ringraziarlo Malfunction 8%. Ok, nessun altro faccia una sorpresa orientato Pistole, pistole, non sottovalutatele Una visibilità eh Questo lo vedi qua Non lo vedi Non lo vedi, non prendermi in giro Non lo vedi, basta dirlo, non lo vedo E eh, bene Stomp lo stesso, fatto stomp lo stesso. In teoria non doveva più farlo perché era disorientato. Sto maledetto e invece ha stompato lo stesso. Di acido, Abbiamo solo una, una gamba e il torso. Abbiamo ancora una marea di punti da fargli fuori. Vai, Armor Wreck. E' tanto ormai colpirlo ovunque tanto Function 10%. Andiamo con l'arma laser, va. Tutto lo facciamo fare lo stesso. Uh. Questa è stata dura. Eh? Bravo tappeto che arriva al massimo livello. che sei infortunato non è stata una buona notizia e vediamo adesso quello là con il malfunction al 10% se con finire la missione che l'abbiamo fatto Tobias era in interessato research mia ricerca beginning He dreamt of finding a magical relic from the past that would save the world. Ironically, when the attempts brought the attention of the Pandorans, he started to have second thoughts. The more I looked into it, the more I saw evidence that someone actively attempted to sabotage my archaeological research facility. Threats, mockery, unexpected accidents have accompanied me every step of the way. And when that didn't stop us, the Pandorans started attacking. Based on the findings, the ancients used the facility to harvest mutane gas, transforming it into a liquid compound to be merged with alloys. I've still no idea what its original purpose was, but it can be used to upgrade equipment in the short run. The Phoenix Project has done well so far, but a quick word of warning. It's not so important who makes the discovery, but who gets to use it. I've tried explaining that to Tobias West, but he failed to grasp the concept. Sure Hai ah, proprio ragione. Altrimenti i nostri amici, Cidiano vorranno essere interessati: tappeto, Adrenaline Rush. Fa diminuire però l'accuracy. Mark for death. Con lo squarter's Vade poteva tornarti utile. Che se mi sa che banalmente andrò per willpower. Chaos shotgun si dimostra sempre più figo. Ridarti una pistolona invece che... Però no, sinceramente anche no. Quanti... Quant, quant citizen, quant is, quanti citizen? Quanti sotti hai? E Return Fire credo che valga il prezzo. Già solo Return Fire. Shotgun. così penso che possa andare bene. E che gambe che non danno più accuracy. Questi materiali penso ci possano servire però no? malena non è ancora adrenaline rush intanto riprenditi la pistola paralizzante no? tu ce l'hai qua E più di forza magari che dà un po' più di punti vita toby toby toby toby toby Hmm, prossima volta Mark for Death hmm. Anche un medikit potrebbe tornare utile Bene, abbiamo un po' di materiale adesso E qui dovresti andare a prendere il protein unexplored site living crystal quarry che non mi interessa c'era un protein mutant field ma non lo vedo più <laughs> seeking doctor science non fare quello base info qua abbiamo un Medical Bay e un Living Quarter Quindi possiamo già andare qua Ok Vediamo cosa avete a disposizione Armor Piercing Technology Cruise Control avere un obliterator un devastator satellite uplink research questo lo dobbiamo avere obliterator non ci manca una scemenza per averlo È proprio una scemenza Ok, voi potete andare a riposarvi e poi andiamo a fare il mazzo tanto a quello a fare là. Voi potete andare a prendere la refinery. Due cecchini, non è tantissimo, però vabbè. E voi nella prossima puntata potrete andare a... va prendere questo fare qua delete delete delete alright questo durasse di meno penso che ci possa servire più del fennaric ne riscioglierà un po di più no il mio gerico abbiamo il nostro simpaticissimo mm, omino mutato intanto che prendete questo anche se sei mutant in realtà non hai nulla di mutato ma fa niente Mm, ok speed v2 potresti prendere uno di questi che ora si p4 no non vale il prezzo super frog continua ogni volta che lo becco super frog così c'è un più 4 faccio speed p2 faccio un bel calo, brusco calo di armatura neanche eh? un calo di accuracy space invaders un po' più di willpower, grazie don zauker Siamo così, no? eh? Eh, ti anche una pistolina. Scottish. Andarti questo che ci ancora più veloce Andiamo un obliterator Forse invece che land cannon abbiamo una marea che non ci servono è meglio forse un uno di questi le porte delle molesse riscolta abbiamo le cose da fare qua. Eh? Tu puoi vedere un po' come ha chiamato con The ancients, intanto. Va bene. Salviamo E buttiamoci Allora, questo farà un, in un inizio della prossima puntata Ok togliamo Bo che non ci serve più questi pavement Defense non ci serve più vedi un po' come stiamo messi qua c'è un primissima cosa da fare ovviamente Oh bene, abbiamo visto che è un Venomo Smirmedon. Quindi non possiamo andarla a malmenare da vicino. Non ci... Stai rinomutato o no? Sembrano un po' pochi eh tizio che ci sono qua eh dopo mm. sono già iniziato a fare uno quel tizio qua mi ha convinto che forse non è una buona idea Superfrog magari riesce già a farlo fuori quello lì però almeno a incapacitarlo come dicono i più professionali no, non lo riesce a incapacitare con questo awarded. più grave adesso sia questo l'affare là è ancora space invaders però eh? ci può mostrare come funziona bene il suo obliterator nuovo di pacca Ready to engage. Funziona bene, this show what Io potrei fargli saltare l'arma <totiped> e tu hai solo spitter, va bene, solo E tu potresti essere un ottimo. che ci avviciniamo Maronda, quanta gente. non riuscirò mai a fare un tubo oh bravo vai vai e evacuati da solo evacuati da solo andare a evacuare anche quelli mm, non lo so Rick mi sembra un po' troppo facile qua evacuati e tu ti metti di qua. rimetti di qua pronto ad evacuare al prossimo turno fatemi vedere un po' cosa siete capaci di fare Melone? Non c'è neanche un priest. Eccolo là. Tu sei morto. a lui che è al mio fisso qua ciao ciao serve rapid clearance se li faceste più male direi fai ne? Eh? tanto prova ad andartene va? No? non ce ne sono che possiamo portarci a casa? è una pistola paralizzante Quello è troppo pericoloso adesso A provare a portarci a casa quell'affare là like the wind. Scottish Ah, che scemo, potevo provare a paralizzarlo. Non dash. dash. Dai, provaci. Finirà fuori. No, è finito fuori sul serio. Vattene. Superfrog non ha roba paralizzante e non va bene. Space Invaders. Continua a non avere roba paralizzante. A me serve mutagen. Se tu sei quello che ha l'arma paralizzante. Non hai neanche tu la roba. È... C'è solo... C'è solo questo qua che ce l'ha. E il nostro Scottish. di qua però rischio di essere preso di essere fulminato male mm -hmm. Ore fin qua, sparare e andarmene. Time for the push! E andarmene, perfetto. E proviamo certo, a paralizzarlo quello. Per paralizzarlo però ho bisogno anche di un simpaticone che lo impanichi un po'. non può più fare niente non aveva speranze no non ce ne torso 7 mancato 21 e che aveva scottish questo ce lo portiamo a casa S i, i mewtod sono velocissimi Adesso è paralizzato, quindi rimane solo lui, che non è mica scappato. L'altro un altro colpetto, è giusto per... La mazza degli antichi non mi ha soddisfatto del tutto. Subjugator See you later Subjugator e Queste stanno per scoccomber Bah, vabbè Il prossimo turno se ne va e abbiamo finito qua o muore semplicemente e dai fatelo fuori a posto tanta roba scottiscete tanta roba e questo era uno stacco un po' scarso mi aspetto un, un nesto da andare a, andare a distruggere ci siamo portati a casa un bel tritone no Non l'abbiamo beccato. Fate light up link ancora in fase di costruzione. Oh, abbiamo le armi di, armi da uh, aereo di, del sinedrio, le posso costruire? Non posso costruire perché non ho materiali ma, forse per il non mi interessa, ma quanta tech che richiedono radar guidance, damage 80 visual guidance missile radar guidance Non un grandissimo danno. Eh? 50. Range 1,8 e Questo è un range 1,7. Leggermente più grande. Cooldown 13 secondi. Questo? Cooldown 5 secondi. Quindi questo spara molto più velocemente. Sì. Potrebbe essere un'idea, però ci serve molto più tech per farla Diamo ciao ciao al nostro tritone, diventerò simpatico mutagen. Soric, mi sembra una grandiosa idea. Vabbè, tutto questo lo vedremo nella prossima puntata. Grazie a tutti per avermi seguito in queste due meravigliose missioni e ci vediamo la prossima volta. Ciao!